Mara Vennie litiga con Teo Mammucari e lascia lo studio di Tussi que vales, la trasmissione si ferma, interviene Maria De Filippi. Mara Vennie litiga con Teo Mammucari e lascia lo studio di Tussi Cuevales, Maria De Filippi la rincorre. Nuovo litigio tra Teo Mammucari e Mara Vennie a Tussi Cuevales. Ma questa volta la discussione finisce male, la giurata popolare manda prima a quel paese il collega e poi lascia lo studio del programma di Canale 5. La conduttrice non rientra, nonostante le insistenze di Maria De Filippi, e la trasmissione si interrompe. Il chiarimento avviene poi a telecambe spente, come specificato dalla produzione con un messaggio. Cosa è successo di preciso? Mammucari ha punzecchiato per l'ennesima volta la dopo l'esibizione di un concorrente. Teo è solito prendere in giro Mara ma, davanti all'ennesimo sfotto, l'ex moglie di Gerrica la è letteralmente sbottata. Tanto da alzarsi dalla sedia e lasciare lo studio, in stile Tina Cipollari. Tra i presenti è calato il gelo e la De Filippi ha preso in mano la situazione, raggiungendo subito Mara. Che, superata la rabbia iniziale, ha in un secondo momento chiarito con Teo.